Ciao sono Marco, sono su un terreno fortemente sdrucciolevole e voglio darti un consiglio, magari non ti serve, magari sì, non lo so, ci tengo a condividere cose che a me sono state utili e che potrebbero essere utili anche ad altre persone, mi piace l'idea di poter contribuire in queste cose. Quante volte ti sarà capitato e certamente ti sarà capitato e certamente ti capiterà ancora di dover dire di sì o di no a qualcuno e il più delle volte in queste circostanze cerchi di addurre anche delle giustificazioni. Magari dici no, non posso perché... Ora vedi che c'è, che ogni giustificazione che tu dai a qualcosa che tu eh, vuoi negare a qualcuno, per esempio, è uno spunto per fare polemica. O meglio uno spunto per concedere a questo qualcuno di fare polemica. Bene, tu non devi concedere a nessuno questa opportunità, qualunque cosa tu voglia accettare o negare non devi giustificarla a nessuno, non devi giustificare niente a nessuno, semplicemente accetta o nega senza addurre giustificazioni, non devi veramente dare spiegazioni a nessuno di quello che tu decidi o scegli di fare, salvo che non ci siano delle situazioni estremamente particolari che però in questo momento non mi vengono in mente perché sono estremamente rare credo, non devi giustificarti con nessuno, semplicemente di di sì o di di no, lascia quelle che sono le giustificazioni per te, tutto questo noi lo facciamo normalmente per educazione, ci hanno educati a giustificarci in qualche modo, bene questa è un'educazione da cancellare, è un metodo, è uno schema che dobbiamo cancellare, non dobbiamo giustificarci con nessuno di qualunque cosa noi scegliamo di fare, a con nessuno, nessuna cosa. Cancelliamo questo tratto di educazione che ci hanno dato, che ci viene dalla scuola, anche dalla famiglia, da qualunque cosa. E allora perché hai fatto così? Io non devo giustificarmi con nessuno. Spero che questa piccola pillola possa tornarti utile, che questo consiglio possa arricchirti in qualche modo. Io continuo la mia passeggiata in questa giornata fantastica e ti saluto con un abbraccio. Ciao!